IVA e commercio elettronico, imposta sul valore aggiunto e vendere online, 10 cose 10 che devi assolutamente sapere se hai un business online o offline, sono comunque delle regole base fondamentali di cui hai bisogno per orientarti, e utilizzarle come bussola all'interno della tua vita professionale. L'IVA è una materia estremamente complessa, con delle regole di fondo, se vogliamo, estremamente semplici, ma che purtroppo nel corso dei decenni, sia per una uh, legiferazione eccessiva da parte del legislatore direi nazionale piuttosto che europeo, sia per i continui cambiamenti sia per eh, anche le differenti lingue nella quale poi viene implementata e non è una cosa banale all'interno dei diversi paesi dell'Unione Europea, quindi anche a causa dei fraintendimenti che possono nascere dai diversi, tra i diversi paesi, ehm, è diventata obiettivamente di difficile applicazione, soprattutto per chi non ne capisce nulla o vanta eh, conoscenze, e mi riferisco ai presunti colleghi che di fatto in realtà non hanno per cui purtroppo oggi è possibile trovare su internet tutto e il contrario di tutto. Uh, in realtà uh, l'IVA ha una matrice comune, come sappiamo i FIA di una direttiva europea, però come vi dicevo prima, poi essendo stata implementata di volta in volta, perché poi è una normativa cangiante dai differenti, dai, dai, dai differenti Stati membri attraverso leggi nazionali, può variare uh, da, un, da un paese all'altro e questo la rende la gestione, quindi soprattutto nell'ottica di internazionalizzazione del business, uh, la rende di Difficile gestione e applicazione. Di nuovo per, per i non addetti ai, ai lavori, oggi quello che cercheremo di portarci a casa sono 10 regole. Cercheremo quindi di andare a sfatare 10 miti, di portare a casa 10 principi che possono orientarci e fare chiarezza una volta e per tutte, perlomeno a livello macro, sulla corretta applicazione dell'IVA. Partiamo tra un secondo. Ciao, io sono Luca Tagliatela e oggi ti parlo di imposta sul valore aggiunto. Purtroppo c'è grossa confusione in, in materia e questo purtroppo non solo um, a causa dell'incompetenza o della, differen della differente consapevolezza rispetto a un addetto ai lavori da parte degli utenti, perché giustamente non potrebbe essere diversamente, ma anche a causa di uh, consulenti o presunti tali che uh, puntano il dito, si arrogano uh, conoscenze che evidentemente non sono nella nella loro disponibilità mentale e intellettuale. ok? Ma partiamo senza, uh, senza perderci troppo inferendo, inferendo su terze parti e eh, soprattutto senza fare nomi perché eh, dice che è politically incorrect, ok? Allora, ehm, devi sapere che l'IVA eh, quando si parla di e-commerce, questo è probabilmente è una macro distinzione, spero che eh, se fai business tu l'abbia già sentita, va distinto l'e-commerce diretto dall'e-commerce indiretto, l'e-commerce diretto e, uh, per e-commerce diretto si intendono le prestazioni di servizi resi a mezzo elettronico, quindi tendenzialmente tramite internet, per e-commerce indiretto invece uh, si fa riferimento alla vendita a distanza di beni, quindi è quella parte di e-commerce in cui i beni fisici vengono venduti, in cui il contratto, la stipula, la compravendita avvengono di fatto online, quindi tramite sito internet, però la spedizione è ancora come dire, alla vecchia maniera, quindi fisicamente ovviamente non potrebbe essere diversamente finché non inventano uno smart realizzatore il bene fisico viene spedito dal cedente fornitore ehm, o all'interno dello stesso paese o verso un paese terzo dove si trova l'acquirente. Okay? Eh, queste due ehm, macro aree, e-commerce diretto e indiretto, eh, subiscono l'applicazione di normative IVA, tecnicamente differenti che poi nel tempo tendono a convergere però eh, come dire dobbiamo sapere che una cosa e i servizi sono i servizi eh, elettronici resi a mezzo i servizi resi a mezzo elettronico e commerce diretto una cosa è la compravendita di beni quindi pensiamo per esempio banalmente al, al drop shipping ok ma eh, quindi eh, partiamo ovviamente dall'inizio numero uno qual è questa lista di servizi eh, resi a mezzo eh, di eh, internet Si tratta di una serie di una lista in realtà estremamente lunga e dettagliata, che troviamo nella direttiva IVA dell'Unione Europea, in cui eh, tendenzialmente tendono a rientrare tutti quei servizi che possono essere resi automaticamente o semi-automaticamente, dove cioè l'intervento umano è estremamente limitato. Ritorneremo tra l'altro sull'elemento dell'intervento dell umano, in, quando più tardi vi darò un consiglio sulla pianificazione fiscale per quanto riguarda l'organizzazione deflussiva, ma rimarriamo quindi sui servizi. Tipicamente i servizi più diffusi di internet, i primi che mi vengono in mente sono um, l'hosting piuttosto che la fornitura di software, piuttosto che la fornitura di file musicali, piuttosto che um l'utilizzo di uh, le informazioni rese dalle riviste online piuttosto che i motori di, uh, di ricerca. Okay? Questi rientrano nei servizi che vengono considerati resi a mezzo elettronico, mentre esistono poi tutta un'altra serie di servizi su cui appunto, si fa molta confusione che in realtà sono esclusi e quindi non sottostanno alle regole IVA, alle regole IVA scusa, dei servizi resi a mezzo elettronico, dell'e-commerce diretto e quindi tendenzialmente, per esempio, sono escluse da queste regole le prestazioni rese ai professionisti per il tramite di mail, quindi una consulenza che posso dare io tramite email a chi mi scrive sulla mia casella di posta elettronica, piuttosto che l'assistenza telefonica, piuttosto che i servizi di insegnamento a distanza okay? e anche i servizi di ehm, ehm, delle radio e delle televisioni, quindi di radiodiffusione e televisivi, questi anche se sono resi tecnicamente tramite mezzo elettronico vengono esclusi dalle regole generali di applicazione eh, che si vengono applicate invece all'e-commerce diretto. La regola generale dell'e-commerce diretto è che l'IVA, questo ricordatelo sempre, è a carico del consumatore, cioè 9 volte su dieci nelle operazioni, nelle prestazioni di servizi eh, elettroniche, l'IVA è di competenza del paese del consumatore, cioè il consumatore ovunque esso sia all'interno dell'Unione Europea deve pagare l'IVA eh, di riferimento del paese in cui si trova e parliamo, partiamo con, con degli esempi pratici per farvela un attimino più, più semplice. Pensiamo per esempio a un'azienda giapponese che vende un, un software a un cittadino tedesco, quindi un classico caso di B2C, di business to consumer. Da una parte abbiamo l'impresa giapponese, dall'altra abbiamo un cittadino tedesco che invece si trova evidentemente all'interno dell'Unione Europea. Ecco, in questo caso vale la regola generale, l'IVA di competenza e va pagata dal consumatore tedesco tedesco per cui la società giapponese dovrà identificarsi, finiva in, in, in Germania, vedremo anche questo più avanti, e il cittadino tedesco deve tecnicamente pagare l'iva che pagherebbe se eh, acquistasse quel medesimo software da un'azienda tedesca. Okay? Esempio numero uno. Esempio numero due, una società svedese che vende invece un corso online a, a, ad un consumatore spagnolo, quindi abbiamo in questo caso due eh, società all'interno dell'Europa, dell dello spazio economico europeo, in cui eh, di nuovo si verifica la condizione del B2C, cioè del business to consumer, la società è eh, svedese, l'acquirente eh, è un privato consumatore cittadino spagnolo, l'IVA è territorialmente competente in Spagna e quindi il, il, colui che compra il soggetto pagante nel prezzo dovrà essere inclusa anche l'IVA eh, rilevante in, in Spagna. Esempio numero 3, pensiamo invece ad un'azienda italiana. Quindi cambiamo, passiamo dal B2C al B2B, un'azienda italiana che vende un ebook a uh, un'azienda slovacca, ok? Quindi eh, è, un caso, è un caso invece di business to business. In questo caso si applica invece la regola di non imponibilità, si tratta in realtà di una vendita eh, o di un acquisto, se lo vediamo dall'altra parte intra-UE, in cui l'IVA eh, è non imponibile, per quanto riguarda l'Italia si anzi l'articolo 6,3 DPR 633 del 72 per chi volesse approfondire, ok? quindi chi emette la fattura l'azienda italiana emetterà una fattura non imponibile, quindi c'è soltanto ehm, il, il prezzo ma non c'è il riferimento all'IVA, c'è soltanto la base imponibile IVA non c'è l'imposta ok principio numero 2 spostiamoci invece nel campo dell'e-commerce indiretto quindi faccio riferimento al dropshipping faccio riferimento alle compravendite ehm, parzialmente a quello che avviene con amazon in realtà la disciplina amazon dal 2021 subirà delle, delle modifiche, ma comunque rimaniamo nell'ambito del, del dropshipping e delle vendite online, delle vendite cosiddette a distanza di beni. Qual è la regola generale? Allora in questo caso fino al 31 dicembre 2020, ricordiamo che stiamo registrando questo video a luglio 2020, fino al 31 dicembre 2020 vale la seguente regola, l'IVA è um, di competenza del Paese che vende fino a una certa soglia di fatturato, di vendita, superata quella soglia l'IVA diventa di competenza invece del Paese dell'acquirente. Facciamo anche qui un esempio per darvi immediatamente l'idea di come va gestita la cosa. Pensiamo quindi ad una società tedesca, questa volta, che vende a un privato cittadino francese. Quindi società tedesca, soggetto passivo, partita IVA, impresa, azienda, Soggetto privato consumatore francese. In questo caso la soglia che bisogna fare riferimento di vendite in Francia è di 35.000 euro, cioè se l'azienda tedesca vende meno di 35.000 euro, di, se 35.000 è meno eh, è la soglia del suo fatturato nei confronti della Francia, e allora la, la, la, la, la Germania applicherà l'IVA tedesca in fattura. Se invece eh, questa, o perlomeno al momento in cui questa soglia viene superata, quindi da 35.000 a un euro, e allora l'IVA diventa invece di competenza francese, quindi sopra i 35.000 euro l'IVA che andrà applicata è il 20% in Francia, quindi sopra e sotto soglia. Ora, all'interno dell'Unione Europea le soglie sono differenti e quindi bisogna saperle gestire con intelligenza ma in ogni caso i software di gestione lo fanno in maniera automatica, dal 1 luglio 2019 la soglia più bassa è quella oggi in Unione Europea della Romania, che è una soglia di 25.305 Euro se non vado errato, dopodiché eh, troviamo una soglia di 100.000 Euro di fatturato ed è eh, tipica dell'Italia, dell'Olanda, eh, del Lussemburgo e... Ehm, della Germania, chiedo scusa, e, uh, mentre poi l'altra soglia, diciamo la terza residuale, è quella di 35.000 euro, applicabile come abbiamo visto nel caso della Francia, ma nella maggior parte degli altri paesi.